Bentornati in questo nuovo video. Ora vi dico anche quant'è che non carico un video. Allora, sono 109 giorni e 5 ore dalla mia ultima pubblicazione. Ovvero il video di Ti dirò uh, del mio secondo singolo che è uscito su, su YouTube. 109 giorni e 5 ore. Cazzo, quindi quanti sono? 100, no, tipo 4. No, cazzo, non so fare queste cose io. Anche se ti è stato caricato alcuni video, tre video. Ah, per quale motivo sono stato assente così tanto tempo, anche se ormai siete quasi abituati a questa mia assenza, diciamo, prolungata. Diciamo che le motivazioni sono state diverse questa volta, non sono stato particolarmente bene sia fisicamente che mentalmente, però insomma mentalmente questa qua è una cosa che già si sapeva che non stavo tanto bene. Diciamo che sono stato per un bel tempo, sono stato da solo, quindi completamente da solo e questo mi ha portato. A riflettere molto E anche a maturare Credo Credo che sono anche Maturato abbastanza In questo periodo Che sono stato assente Ad esempio Una cosa che vorrei fare Di cui mi pento Sono i video Che ho pubblicato l'anno scorso Quelli dove fumo Dove insomma È nata questa forma Di virilità del mio canale Dove mi faccio le canne uh, Sì sono stato un coglione Perché sì Sono stato un coglione È stato un periodo Sono stati dei tre mesi Abbastanza particolari Dove sono stato dipendente Quindi Non ho mai raccontato Queste cose insomma A un pubblico più ampio Però magari poi ci farò un video a parte Però non, anzi non credo di farci un video a parte Perché mh, Cioè sono cazzi miei alla fine Cioè non so come dirvelo Sono alla fine sono cazzi miei Di quello che ho subito E certo sono uno youtuber Però alla fine sono per sempre cazzi miei Di quello che mi è successo Quindi non vedo per quale motivo Devo fare un video Dove racconto la mia dipendenza E magari fare un tot di visualizzazioni ma Non ne vedo il caso Cioè nel senso per quale motivo Devo fare un video Dove racconto la mia dipendenza E direi sono stato dipendente eh, Non lo fate Quindi eh, sarebbe un po' greve farlo Anche perché potrei subire Molte diciamo Molti insulti nei commenti Ma alla fine a me non me ne frega un cazzo Perché sono stato molto attivo anche a leggere i commenti Voglio ringraziare molti di voi Che mi hanno dato un grande Un grande, grande supporto Questi mesi in cui sono stato particolarmente male Cosa che molte persone a me strette e A me care non hanno fatto E quindi ho voluto diciamo Mandare a fanculo un bel po' di persone Quindi, sì, ho fatto in realtà In realtà ho fatto proprio questo Mandare a fanculo un bel po' di persone, sinceramente Credo che il mio canale è il perfetto esempio Di come cazzo sia l'adolescente ho raccontato tutta la mia adolescenza attraverso i video su YouTube Voi ah, che mi siete stati vicino, Vedete cazzo? Voi che mi siete stati vicino avete visto il me, il, i cambiamenti che ho fatto da quando ho iniziato a fare i video Vedete, mi verbo nel, nel filo del discorso, mannaggia la troia. E poi anche il fatto di cui troppe, troppe parolacce, raga, quando registro, non, non, non Poi ci sta quel cazzo di albero, raga, che me ne sta a fare troppo avanti fa a parte le cose brutte che magari vi racconterò in un altro video a parte Ma non so, insomma, per quanto io possa raccontarne Altro cambiamento è lo studio, regà nuova location Visto? Mi sono trasferito un'altra volta No, cioè, non è che mi sono trasferito di casa Ho semplicemente trasferito la location Quindi da che stavo inizialmente quando giravo il video Stavo in camera dei miei genitori Dopodiché sono andato, cioè, a casa, a una casa a parte A registrare il video con uno studio a parte È già stato un passo avanti Quello, insomma, che avete visto l'anno scorso E da una settimana, due settimane Sono proceduto a che tempo tutto questo qua quindi a comprarmi tutto quanto il setup. Infatti, oh, aspettate, aspettate, devo far vedere. C'è un cazzo di setup di Cristo. Mannaggia la puttana! No, non vi dirò un cazzo regà, perché credo che sarà un video a parte. Vi, vi farò proprio un bel video a parte se lo volete. Ovviamente, cioè perché io non, non costringo nessuno. Ovviamente, voi mi direte, ehi, preghi, facci un video della tua postazione del tuo setup. Io ve lo faccio molto volentieri, proprio senza, senza problemi. Anzi, perché è figo. Cioè, nel senso, queste settimane in cui mi sono addentrato nel vedere i video e dei setup delle altre persone, eh, non ci ho capito principalmente un cazzo da che partivano dicendo, ehi, questo qua tappa che costa di meno a ah, 2000 dollari da ah, di cristo proprio quindi ho fatto credo la cosa migliore uh, mi sono confrontato con internet e con un negoziante quindi mi sono fatto bene o un male un'idea delle cose che mi potevano servire, che mi potessero servire e poi mi sono consultato con un negoziante di strumentazione musicale <ride> Il 2020 Credo che sarà Un anno molto interessante Per quanto riguarderà La mia carriera Se si potrà Chiamare così Non lo so Comunque Il percorso che voglio intraprendere. Non credo di essere pronto Per un album Quindi Credo che mi terrò Sulle collaborazioni Sui fit E sui miei singoli Quindi Se qualcuno volesse Fare un fit con, uh, con me Sono disponibile Nel senso Vi lascio le mail in iscrizione Per quanto riguarda eh, Info Collaborazioni Eventi Booking Tutto quanto Potete contattare Quella con è l'email della mia manager, quindi potete contattarla direttamente là. Sì, ho una manager, quindi vada fanculo! Forse un'altra cosa che molti mi state chiedendo, È I video sullo sbabbo, i video dove ritorneranno, dove magari mi faccio le canne. Allora, dello sbabbo, no, raga. Niente più video sullo sbabbo. Era un periodo, era un periodo che è passato quel periodo dello sbapo Adesso mi faccio le canne. <ride> Quindi, insomma, il periodo è passato. Dove... Cazzo, raga, non c'ho l'acqua Sì, l'acqua ce la devo vedere. Quindi, i video delle canne. In realtà, io li vorrei riportare. Però, in modo istruttivo, no, non solo in modo istruttivo, anche divertimento. Perché dopo un po' uno se non un per cazzo ha i video distruttivi, no? Eh, non voglio fare il trentenne. Che. Te teni... cioè, il 60 che ti inizia a fare la predica, a fa oh oh oh cioè sti cazzi raga ma ci avevamo cioè, cioè ma parliamo in romano, parliamo in italiano ma ci avevamo cioè porco due, siamo adolescenti, cioè, io sono il primo a fare le cazzate voglio dire comunque raga questo qua era solamente per dirvi che sono tornato cerco di portare un video mercoledì questo mercoledì commenta questo video con sono tornato perché sono tornato raga sono tornato seguitemi su instagram cosa importante è stato un piacere e mi raccomando fate i bravi raga fate i bravi mi raccomando